Grazie e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arone e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa tarte tropezienne che viene creata dal pasticcere Alexandre Mica dalla Polonia che venne a trasferirsi proprio a Saint-Troupez per lavoro e qui fondò una pasticceria. Nel 1955 Roger Vadim girò il film proprio a Saint-Troupez ed io creò la donna e ad Alexandre Mica viene chiesto l'incarico di creare il pranzo per tutta la troupe. Dopo aver presentato la sua tarte, Brigitte Bardot gli consigliò di chiamarla Tante del saint troupe. Seguendo questo consiglio, Alexandre Mica chiamò la torta Tarte Tropezienne. E oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno... 250 g di farina manitoba 125 g di burro morbido 3 uova con un peso totale di 150 g 30 g di zucchero semolato 7 g di lievito secco e 3 g di sale Per prima cosa prendiamo una ciotola più capiente e ci versiamo dentro la farina il lievito lo zucchero E il sale poi mescoliamo il tutto per bene aiutandoci con un cucchiaio poi ci mettiamo dentro anche le nostre uova e con una frusta con questi ganci iniziamo a mescolare per bene quando vedremo che iniziamo a fare fatica a mescolare con i ganci iniziamo ad aggiungere il burro poco alla volta mescolando sempre Continuiamo così finché non lo finiamo tutto. Dopo aver aggiunto tutto il nostro burro, continuiamo a mescolare il nostro impasto per altri 10 minuti. Quando vedremo che il nostro impasto si sta staccando dai bordi, spegniamo le nostre fruste elettriche perché vuol dire che è pronto. Ora lo togliamo dai ganci, lo lavoriamo un pochino con le nostre mani e lo trasferiamo in un'altra parte ciotola unta d'olio, proprio così. Poi prendiamo della pellicola alimentare trasparente, ce la mettiamo sopra, lo copriamo per bene e poi lasciamo tutto lievitare in forno solamente con la luce accesa per due ore, ossia fino a raddoppio. Ora vediamo insieme gli ingredienti che ci serviranno per il nostro sciroppo, ossia 120 ml di acqua, 70 g di zucchero semolato, 80 ml di spremuta di arancia, la buccia di un limone e di un'arancia e una bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa mettiamo tutti gli ingredienti dentro un pentolino, partendo dall'acqua, dal succo di arancia, zucchero, poi scorza del limone e dell'arancia, di vaniglia bourbon. Poi trasferiamo il tutto sul fuoco e lasciamo che sfiori l'ebollizione e lo lasciamo cuocere per 5 minuti. Passati i 5 minuti di cottura copriamo con un piattino il nostro pentolino e lo lasciamo riposare a temperatura ambiente fino al momento del bisogno. Passate le due ore di lievitazione nel forno, togliamo la pellicola alimentare trasparente, prendiamo il nostro impasto, lo mettiamo sul banco da lavoro, lo togliamo per bene, lo stendiamo leggermente e applichiamo le quattro pieghe. Una, due, tre e quattro. Facciamo una palla, proprio così, riprendiamo la nostra ciotola, ci rimettiamo sopra il nostro impasto, lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lasciamo tutto a riposare in frigo fino a domani. E dopo una notte di riposo in frigo prendiamo il nostro impasto, gli togliamo la pellicola alimentare trasparente, prendiamo un po' di farina, spolverizziamo il nostro piano di lavoro, ci trasferiamo il nostro impasto sopra, il più delicatamente possibile e da questo impasto dovremo ricavare un pezzo di 300 grammi dopo aver diviso il nostro impasto in una parte di 300 grammi ne abbiamo ricavati altri 4 da 55 ora creiamo delle palline con tutti i nostri pezzi partendo da quello più grande ora, così come sono, li copriamo di pellicola alimentare trasparente e li lasciamo riposare 5 minuti, così l'impasto si rilassa. Ora prendiamo il nostro impasto che ha raggiunto il diametro di 24 centimetri, lo trasferiamo nella nostra teglia, che avevamo già imburrato, poi trasferiamo il tutto nel forno, spento, solamente con la luce accesa, a lievitare per 3 ore. Ora vediamo insieme gli ingredienti per lo stroisel, per chi non sapesse cos'è, e un insieme di questi tre ingredienti messi insieme, ossia 40 g di burro freddo dal frigo, 40 g di farina 00 e 40 g di zucchero semolato. Ora prendiamo una ciotola più capiente e ci versiamo dentro tutti i nostri ingredienti e li mescoliamo per bene finché non diventano composto omogeneo fatto ciò prendiamo il nostro composto, lo mettiamo sul foglio di carta da forno che pieghiamo poi aiutandoci con un mattarello lo stendiamo finché non raggiungerà un'altezza di 5 mm fatto ciò prendiamo il nostro stroiser e lo lasciamo riposare in freezer finché non si indurirà una volta indurito iniziamo a tagliare il nostro stroiser a quadretti una volta tagliato a quadretti lo rimettiamo in freezer fino al momento del bisogno. Per la farcitura della nostra tarte tropesienne ci serviranno 200 g di panna fresca zuccherata da montare e 650 g di crema pasticcera. Per chi non avesse visto il nostro video si guardi per bene il link in descrizione. Ora aggiungiamo la panna poco alla volta alla nostra crema pasticcera e la incorporiamo per bene. Ora trasferiamo il nostro composto in una sacca à poche e lo lasciamo in frigo fino al momento del bisogno. Dopo 3 ore di lievitazione abbiamo preso il nostro impasto dal forno, l'abbiamo spennellato per bene con dell'albume d'uovo e adesso ci andiamo a mettere sopra stroisel e successivamente anche degli zuccherini. Fatto ciò cuoceremo il tutto a forno normale, 180 gradi, dai 15 ai 20 minuti. Ecco come si presenta la nostra torta prima di cuocere. Abbiamo fatto la stessa operazione con le monoporzioni, che questa volta cuoceranno sempre a forno normale a 180 gradi, però dai 12-15 minuti. Ed ecco come si presenta la nostra tarte appena tirata fuori dal forno. Ora la lasciamo raffreddare su una griglietta e ci vediamo dopo. E dopo aver tagliato la nostra torta in due parti non ci rimane altro che inzupparla con il nostro sciroppo all'arancia. In tutte e due le parti. La parte superiore ragazzi l'abbiamo girata perché la dobbiamo inzuppare nell'interno. E dopo aver inzuppato tutte e due le parti iniziamo a riempire la parte sotto con la crema. La nostra sac à poche ha una bocchetta di un centimetro e mezzo. E dopo aver riempito di crema la parte inferiore, aggiungiamo quella superiore. Con molta calma, ragazzi, senza spingere. Così. Ma guardate che meraviglia di una tropezien che ci è venuta, ragazzi. E noi volevamo farvi vedere anche le monoporzioni. Bene, ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi